salve a tutti eh, questo è un video che non riguarda audio linux ma riguarda una tecnologia assistiva eh, per persone disabili in questo caso ipovedenti e dislessici e eh, abbiamo scoperto io e un mio amico Marco Paravano che senza toccare niente c'è già un sistema per ingrandire lo schermo prima di tutto bisogna spiegare che problemi hanno queste tipologie di persone gli ipovedenti vedono male e, o ci vedono poco e quindi gli farebbe comodo eh, ingrandire lo schermo e gli slessici eh, fanno fatica a leggere le e cose troppo piccole, invertono le sillabe e non riescono a leggere una riga dietro l'altra, saltano righe. Quindi tutte e due le situazioni è conveniente avere un ingrandimento dello schermo. Adesso vi faccio vedere ehm, una pagina qualunque, per esempio adesso sto aprendo una pagina di Facebook. Quando c'è del testo interessante, ok, faccio fatica a leggere. Allora adesso io premo Alt e la rotellina del mouse. Voilà, si ingrandisce. Quando ho scelto l'ingrandimento che voglio, per esempio questo, col mouse muovo e mi sposto a destra o a sinistra di quello che ho ingrandito, e così posso anche fare ALT, ROTELLINA, tornare alla al, grandezza normale dello schermo. E adesso vi faccio vedere una cosa interessante perché voi direte: Ah, eh, Ivo ha fatto questa roba dentro a eh, Firefox, magari lo fa Firefox. No, no, lo fa proprio il sistema operativo col desktop XFCE perché adesso ho spostato un po' la finestra clicco sullo sfondo faccio alt e rotellina e sto ingrandendo il mio desktop quindi funziona praticamente ovunque questa eh, tecnologia assistiva questo è tutto ci vediamo al prossimo tutorial